E buongiorno a tutti stamattina sono già andata al mio negozio qua vicino a casa a comprare due o tre cose e sono andata a piedi e, e niente ho comprato un po di fagiolini così adesso li preparo per stasera li faccio a vapore Intanto li pulisco e poi mi preparo anche il tè caldo da portare a lavoro, eh, giustamente vado a lavorare il pomeriggio, nel frattempo si raffredda. Anche perché voglio tirarmi via, anche um, porta um, te, ecco, che ci vado in cucina, che tiene tantissimo spazio. Allora um, voglio finire tutte le bustine del tè adesso. Ogni volta che faccio qualcosa, ripulisco tutto così non accumulo tantissime cose da lavare anche in cucina, ecco. Lavo alcuni bicchieri che abbiamo usato stamattina e dopo vado a fare altri lavori. Vado a rifare il letto, eh, stamattina avevo aperto solo le finestre, poi dopo mi sono fatta la doccia, sono andata in negozio, ho lasciato tutto così. Adesso lo rifaccio, eh, poi nel frattempo ho incominciato anche a spiovigginare un po', non lascio il lenzuolo fuori dalla finestra, ecco. Li sbatto anche un pochettino, ma... Non è sporco, ecco, giustamente per dare un po' l'aria. Prima che qualcuno mi dici che sono maleducata, che sbatto il lenzuolo fuori dalla finestra, vi dico che non ho nessuno, ecco, sotto. Eh, posso, La posso fare, ecco. Giustamente uno se vive in condominio queste cose qua non le può fare, ecco. Eh, questo video direi che è un, come pulizia è molto molto veloce, cioè proprio quando uno ha pochissimo tempo vanno bene fatte così ecco eh, perché non tutti abbiamo tantissimo tempo. Ecco, queste pulizie qua uno le fa in una mezz'oretta neanche. Poi dopo ho preso un panno Swiffer e ho passato sopra i mobili così velocemente, giusto per, per spolverare velocemente, ecco. Poi dopo tra l'altro con lo stesso panno pulisco anche i pavimenti. E adesso mi sono rimasti due o tre panni, però stavo pensando come sostituirli per non comprarli anche. E niente. E, um, come vi avevo aggiornato voglio incominciare um, e, um, a risparmiare un pochettino ecco, metto posto anche tutto qua perché ieri ho stirato e due o tre cosine giusto per, perché um, alcune cose devo stirare tipo le camicie, i pantaloni di Andrea che sono quelli che si vedono che cioè, vanno stirate ecco. Eh, niente, passo lo swiffer eh, dappertutto dopo. Poi dopo ho messo tutto in ordine in bagno e rilavo anche alcune cose e, e poi con, con un disinfettante Citrosil passo dappertutto con un, con un straccetto in microfibra, niente di, di che ecco, però sono le pulizie molto molto veloci queste qua. La vasca giusto le do una spolverata perché non, non ho usato nessuno. Allora anche lì passo solo con un po' con il panno giusto per asciugare un po' l'acqua e tutto lì. La stessa cosa faccio anche con il bidet. Quando uno ha poco tempo, sì, giustamente basta mettere tutto in ordine e avere il bagno pulito, secondo me è più, eh, sembra molto più pulita la casa. Ecco. E non avere tantissimi anche piatti in cucina, rilavare sempre, ecco, questi sono accorgimenti da, da fare. Ecco. Invece nel VC ci metto anche un po' di bicarbonato. Ho finito eh, lo, spruzzino, lo spruzzino, non lo spruzzino, il VC gel eh, per il bagno lo sostituisco così con bicarbonato. Eh, per il momento va bene così, ecco ripulisce abbastanza bene. Poi dopo ho preso un panno a microfibra, l'ho bagnato un pochettino e ripasso velocemente i pavimenti nel bagno. Ecco. Il resto non pulisco anche perché ho poco tempo. E niente ragazze, per oggi il mio video finisce qua. E spero di avervi fatto un po' di compagnia. E Direi che ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao a tutte.